buonasera benvenuti in questa nuova parte di lego harry potter siamo nel sesto anno quindi lego harry potter anni 5 7 e stiamo per affrontare una missione con molly penso che sia la parte in cui torniamo alla tana e veniamo attaccati dai mangiamorte vediamo vediamo un po sono molto curioso di vedere qual è questa parte della missione anche se appunto penso di averlo capito è la parte in cui si torna alla tana e arrivano in mangia morte immagino proprio di sì eccoci qui ma che cosa sta facendo cosa sta sognando povero Lupin Niente Arthur Weasley che si diverte con una vecchia radio. E Ginny che... Mm -hmm. Guarda guarda come amica tra l'altro, eh. <ride> Vabbè, l'hanno fatto... I... L'hanno fatta iper ammiccante. Vabbè, Ron è sempre una... un mago nel leggere i segnali. L'avete capita no? Un mago Allora Ok ci porta a riparare roba Arthur Weasley Basta con questa spruzzata Harry È già rotto le valle Ok vediamo un po' cosa si può fare qui Prendiamo questo E eh, possiamo metterlo da qualche parte? Sì là in fondo Quindi andiamo a metterlo qui Vai andiamo dirò Prendi E questa è... Cioè stiamo letteralmente lavando i panni sporchi dei Weasley. Va bene, vai. Ripara. Ripara, ho detto. Questa roba qua lentissima. È un peccato che abbiano davvero perso... Eh, si sono persi in un bicchiere d'acqua con queste cose. Perché bastava velocizzarle. Per rendere il gioco molto più gradevole. E invece no, ti fanno fare delle cose lentissime. Come l'aguamenti. Come la riparazione dei, di Weasley. Cioè... Oh. Poi qua possiamo fare così E questa parte, ok La paperella 1 su 4 Ah, bisogna colpire tutte e quattro le paperelle Quindi 2 su 4, immagino qui 3 su 4 l'altra paperella E l'ultima ho visto che era in fondo Quindi andiamo a colpire subito Allora, dov'è dov che l'ho vista? qua? Ah, peccato, è dentro il, il cacchio di... Vabbè, possiamo però fare agguamenti qui, vero? Possiamo riempirlo, no? Ma si può riempire? Il contenitore di vetro. Speravo di poterlo riempire, della verità. Vabbè. Andiamo a posto qui i piatti. Prendiamo questo. E buttiamolo in lavatrice. Ok, manca solo il cappellino. E eh, Weasley però sa usare bombarda, giusto? No, sì, sa usare bombarda. Quindi quello lo può rompere. Infatti... Via tutti, via tutto. Ed ecco il cappellino. Vai, butta dentro. Perfetto. Poi possiamo fare il toast. Va bene. Quello lo possiamo rompere. Eh? Oddio, ma cos'è un flipper? È un flipper. Godo. Mi divertivo un casino a giocare col flipper da bambino. Nei bar, chissà quanti roba, tutti i soldi ce l'ho lasciato giù allora, Weasley ripara anche questo questo è un lavandino? no, è un robot che pulisce che verrà distrutto ora vai, facciamo suonare tutti i telefoni ma cosa dentro nel, nel ripostiglio sto Weasley? Cioè ho capito che è appassionato di tecnologia barbana, però mi sembra un po' troppo Voglio dire Guardalo guardalo Cioè dentro solo c'è un frusaglia. Solo ed esclusivamente c'è un frusaglia. Ok vabbè, abbiamo preso un bel po', un bel po di monete e visto che questo è Tecnicamente un livello meglio prenderle Dato che insomma Bisogna fare mago autentico no? Quello ragno lo possiamo colpire sì Ah abbiamo distrutto la paperella colpendola non si sa bene come Però l'abbiamo fatto va bene Allora Aguamenti sulla lavatrice si può fare? No Usciamo Aguamenti lì però sì. Vai Perfetto Colpiscilo ora Ecco fatto altri soldini E credo di aver fatto bene o male tutto quello che si poteva fare qui Ok, dai, usciamo a questo punto. E siamo nel giardino. Arrivano in morte ora? Eh? Eccoli. Erika bocca subito. Ok, altri soldi. Prendiamoli. Poi vediamo un po' cosa si può fare qui. Con agguamenti sicuramente possiamo spegnere un po' gli incendi. Ecco fatto. Anche qui. Allora, con lupi cosa che possiamo fare? Possiamo scavare roba? Mi sembra un po' discriminatorio, poverino. Solamente perché si può trasformare in lupo. Allora. Vediamo di spegnere prima di tutto tutti gli incendi che troviamo qui in giro Così almeno poi agguamenti ce lo togliamo Tutte le robe che facciamo Tutte le robe con agguamenti facciamole adesso E via Ecco fatto Lupin da mannaro possiede le abilità speciali Sì sì nel frattempo però fammi spegnere qua la roba Ecco fatto Vai spegne anche quello e questo E possiamo passare di qui? No Cambiamo subito personaggio perché altrimenti questa crepa Allora Lupin dov'è? Qui Distrugge un po' di roba ora va Bravo Bombarda tutto Cosa sta usando tra l'altro come incantesimo ora? Vabbè dettagli Bombarda anche questo Questo Ok, qui posso farmi in gardia mm, No Vai, trasformiamoci il lupo mannaro Vediamo un po' cosa può fare ora Da lupo Posso levare roba pesante? Sì, però forse qui Non credo mm. Forse qui No, attacca addirittura Tonks. Eh, sembra strano, ma non, non mi sembra che abbia queste grandi abilità particolari Lupin Lupo Mannaro, eh? Posso dirlo? Non mi sembra particolarmente utile per ora. Oh. Eh, colpire questo? Potremmo colpirlo anche normalmente, la verità non serve Lupin. Uh, ritrasformati grazie Sì, va bene però mi serve vingardium leviosa qui adesso non il lupo mannaro ora mi serve il lupo mannaro per scavare quella roba lì ok dai bravo perfetto non puoi prenderlo davvero da lupo mannaro non puoi prendere le cose eh? beh, non puoi usare proprio gli incantesimi da lupo mannaro Vai Dai trasformati Grande Vai Ole Ok abbiamo gli occhiali Prendiamoci le monetine e ritrasformiamoci Stiamo facendo fare tutto a luping Praticamente uh, Nel frattempo possiamo anche distruggere un po' di roba qui Un po' di roba extra Ecco fatto Ok Gli occhiali per fare qualcosa che c'è lì Evidentemente Qua. Va. Vai, crea Perfetto, questo lo possiamo andare a mettere là Vai Attiva, attiva Cos'è sto coso? Ma cos'è, una stampa? Ah, è sbloccato un personaggio, Molly Weasley Perfetto E tutto questo per Molly Va bene Qui non si può usare il Wingardium Leviosa, no? Si deve usare i, i Savi Occhiali di nuovo. Cioè continuo a chiamare i Savi Occhiali, non, non so se si chiamano Savi Occhiali. Perché mi sa che viene da Pokémon Savi Occhiali, non sono questi. Allora, Aguamenti Vai, riempi il contenitore e possiamo passare dall'altra parte. Wingardium Leviosa. O bisogna colpirlo. Bisogna prenderlo con la forza? No, bisogna semplicemente andare qui con Y E sparare, credo, no? Sì Dove, sp dove sta sparando? Ok, grazie Grazie, Rupin Allora, vai Abbiamo salvato il tipo in difficoltà lì eh? Sì Perfetto Abbiamo salvato anche questo che è Arthur Weasley. Grandissimo Arthur che si era, lì, era lì a farsi una doccia praticamente mentre arrivano in mangiamorte. Sempre sul pezzo, il buon Arthur. Allora, qui serve scavare mentre questo lo mettiamo a posto così. Datemi le monetine, datemi le monetine. Niente, quella è andata per sempre perduta. Poi tu dove possiamo metterti? Di qua. Ok. Ok. E non possiamo riparare questa. Sì che possiamo. Con Weasley. Vai. Con il buon Arthur. Praticamente Arthur è un personaggio fortissimo da portarsi in giro, eh. Ok, grazie. Portami dove devo andare però, per favore. Tonks, dai! Dove stai sta andando, Tonks? Niente, no, non, posso, non posso lasciare guidare la CPU. E mi porta in zone strane. Torniamo qui. Vai, spegni l'incendio lì. Ah, non si può spegnere l'incendio lì? Pensavo fosse per quello. Vabbè, allora scendi un attimo. Lupin, trasformati e scava. Così vediamo anche cosa c'è da fare qui. Ok. Trasformati E prendiamo Ermione Vai Grattastinchi Ah Non abbiamo Grattastinchi è vero Questa è Molly Non è Ermione Quindi è inutile Abbiamo fatto sta cosa ora Vabbè Torniamo Di qua allora Vai Andiamo a spegnere L'incendio Ah ci sono le mangia morte Beh investiamoli Vai vai Spruzzali Spruzzali <ride> Bene se n'è andato. Di nuovo arrivano a rompere i coglioni? Sì, ce la fai però? Per favore, grazie. Niente, oh, devo, devo fare tutto io perché altrimenti qua non ce la fanno. Vai. Ok, si può passare ora. Spero che non si debba fare più niente con quella macchina infernale. Dai Arthur, ah non è Arthur questo. È lui Arthur. Prepara. Cosa è questo? Un trattore? Per le carote? Non ho capito. Ah, sono carote missili in realtà? O ok. Non, non, non ho capito e non voglio capire, sinceramente. Eh, abbiamo fatto tutto, no? Qui? Teoria. non si può fare nulla Qui si può andare? Nope Qui? Niente Allora devo andare in fondo? Devo andare in fondo dall'altra parte? Come avevo provato a fare tra l'altro Eccolo di nuovo Investiamoli Cioè qui devo, devo togliere il, il fuoco qui Vediamo Eh sì Sì però non ci passa Poi agguamenti Ok Ora possiamo passare no? Sì più o meno Vago autentico? No dai di quanto però Che peccato di quanto non si è riuscito a fare mago autentico? Mannaggia loro. Neanche questo fiore riuscirà a darci il mago autentico? Nope. Niente. Nessuno potrà darcelo. Questo coso qui non ho capito cosa serva, tra l'altro. Boh. Niente da fare. Niente mago autentico. Possiamo distruggere sto coso per avere più... ...soldi? No. Nope. Niente. Arthur però non morire sul nulla per favore. Magari nascosta qualche prospettiva, non credo però. Ecco fatto, crepa. Niente, andiamo avanti allora. Ah c'è un'altra parte del livello, vabbè allora easy. Easy proprio. Guarda con questo ci arriviamo, punto. Siamo arrivati e siamo morti instant subito dopo. Ma cos'erano delle bombe che Arthur ha messo nel giardino? Ma scusa. Arthur, ma che cacchio fai? Ma anche Tonks può trasformarsi? Eh? No. Peccato. Ok, andato che abbiamo fatto Mago Autentico, è anche inutile stare qui a distruggere tutto. Cerchiamo di avanzare velocemente. Vai, Remus Lupin. Vai, scava, scava, scava. Okay. E mo costruisci Una bella forbice Ottimo Vai prendila E taglia Perfetto Proseguiamo Allora vediamo qui cosa c'è da fare per andare avanti allora è l'Humos Dai, spostati, grazie E Lupin si deve trasformare di nuovo, immagino Qui abbiamo un Wingardium Leviosa abbastanza inutile da fare E qui Lupin può scavare Ok Sono curioso di vedere a che pro Vediamo Guardate lì in fondo tra l'altro i personaggi che stanno boh, combattendo. Sono fermi e sparano tantesime ehm, a caso. Che abbiamo, abbiamo. Eh, buonanotte. Abbiamo sbloccato Tonks eh, Cappuccio. Comunque un altro personaggio, niente male. Vai Lupin, tira. Ma si è fatto male, Lupin, ma poverino. Vai. Andiamo. Oh. Niente, continua a farsi male. Posso colpirlo al mangiamorte? Eh? Così sì, perfetto. <ride> ok, vai, ritrasformati, Lupin. A ah, quella roba là è inutile che... che io ci vada, perché tanto mi sa che non... Non possiamo comunque farci nulla, no? A parte che non possiamo nemmeno arrivarci, c'è cioè la smaterializzazione che mi sa che non abbiamo. Anche se tecnicamente loro dovrebbero avercela. Scusa, eh, tecnicamente loro dovrebbero avercela, la smaterializzazione. Quindi... Tu dovresti riuscire a, a venire su, no? Dai. No, niente. Vabbè, cerchiamo di nuovo gli occhiali. Cerchiamo di nuovo gli occhiali. No, qui serve Lupin. Ok, serve Lupin che però deve scavare. Per trovare gli occhiali. Vai, ritrasformati. E scava. Tonks, non è che puoi colpire quel mangiamorte che c'è lì, no? Eh? Grazie. Ecco fatto, vai. Prendi gli occhiali. E torna indietro. Qui, vai di Wingardium Leviosa. E sta roba. Se draina l'acqua. Ok, così possiamo andare dall'altra parte con eh, la smaterializzazione. Che però non hanno. Cioè nemmeno Tonks ce l'ha. Sì, Tonks ce l'ha, ok. Poi possiamo andare di qui. Fare così. Però starò ben inutile, no? Perché comunque, infatti, non possiamo passare, come immaginavo. Vai. Dai. Vale. Ma a questo punto finiamo il livello. Non c'è molto altro da fare qua. Eccoli che corrono a salvare Harry. Che sta andando Greyback Ah boss fight Bravo E con agguamenti Però anche loro E con agguamenti Cioè boh Va bene Come devo fare a colpire lei? Col verde eh Ma non, non, non è un duello questo Ah, quando inizio a tirarci la roba devo rispedirla con uh, Wingardium Leviosa? Sì, appunto Siamo tornati nel primo Harry Potter, ragazzi Siamo esattamente tornati nel primo Harry Potter Cosa sta facendo? Fattene Greyback Bisogna aspettare che ci tiri la roba Tra l'altro lei ce l'ha solo con, con Tonks Cioè continua a colpire solo lei oh, Va bene E non prova a colpire noi Perché noi siamo il prescelto dopo tutto no? Quindi non può colpirci Ok Vai Tac Boom Che boss fight Emozionante E il derring key Vabbè, questo, come al solito, rompe le balle. Ok, tiriamo via... No, sono morti. Ok, tiriamo via gli altri maghi. Ma qua tra l'altro ci sono un botto di monete anche da prendere volendo. Non mi sa che erano le nostre monete di quando siamo morti, eh. Vai. Boom. E addio Bellatrix. Eh, dovrebbe essere finita la boss fight Perfetto E lui che continua a mangiare Ok, livello completato Temma della casa Quanti? Solo uno Molly Weasley sbloccata. Tonks cappotto rosa sbloccata. Mago autentico, 100%. Salecettoni, buono. Studente in pericolo salvato, quindi ci becchiamo tre mattoncini d'oro. Giusto? Bene. Continua storia. Ok, andiamo da questa parte, vediamo un po' cosa in servo per noi la storia del Principe mezzo sangue. Continuiamo a seguire il fantasma. Altra lezione di incantesimi. Uh, buono. Oh, finalmente, ci si ne è nella bombarda. Bella lì. Ottimo modo per proseguire. Va bene vicius Molto swag Ok vai bombardiamo tutto Tac Tac Dai prendi le monetine grazie Poi E qui Meglio Bombarda Bombarda Questo cosa fa? Niente Oh, mille Molto volentieri Poi possiamo salire qui sopra Ci sono addirittura le scale mobili Ok Buono così Ah no, reducto, non bombarda, giusto Reducto sbloccato Mattoncini d'oro 56 su 57, ottimo Ah, possiamo distruggere pure tutti i pezzi E hanno un botto di monete, tra l'altro I singoli pezzi Guarda qua però dobbiamo ancora trovare il modo di passare Oltre queste Oltre queste cose qui Ah no ok perfetto C'è agguamenti Oltre il vetro Ok E tu dove ti metto Ah faccio saltare il pesce Dai pesce salta Per me è mattoncino d'oro Vediamo No personaggio Professor Visius Perfetto Guarda meglio di così non poteva andare Poi bombardiamo un po' ste robe Così ci prendiamo altri soldi Un altro bel po' di soldi tra l'altro Guarda qua Poi anche qui ce n'erano altri da bombardare Guarda meglio di così proprio non si può Ecco fatto Usciamo Finalmente abbiamo ridotto Finalmente Possiamo distruggere le... no. Possiamo distruggere le statue, le armature. Qui possiamo fare qualcosa, sì che possiamo fare qualcosa. Possiamo salire e saliamo. Direi di salire e fare. Prima di tutto, difendo qui. Ok, non serviva a niente difendo qui. Però l'abbiamo fatto. Poi... È un bel 1000 e non disprezzo Ah, 2000. Così ok. Reducita praticamente il Tana libera tutti per farmare quante più monete possibili. Sei, sei top con il ora. Posso anche prendermi questo mattoncino d'oro, che non so perché sia spawnato. A dire la verità, dobbiamo anche distruggere quell'armadio con il e quel lucchetto. Ok, salvare un altro studente in, in, in pericolo. Sì. Perfetto. Studente in pericolo salvato. E ecco qua. Tra l'altro mi sa che te ridanno danno tutte le abilità. Perché nel settimo anno non, sare non si sarà molto ad Hogwarts. Nel settimo anno Hogwarts non la vedremo spesso, eh. Ora allora dove devo andare, tra l'altro? Dov'è il fantasma? Ho perso. Ah, di qua, perfetto. Andiamo. Anche qui possiamo tecnicamente fare tutto quello che era bloccato prima, però non mi sembra che ci sia qualcosa di bloccato. Quindi proseguiamo. Stessa cosa qui, abbiamo già fatto tutto quello che potevamo fare. Ok, si va su. Qui mi sa che boh, c'è modo di Aprire questa roba però non, non sono ancora aperto il passaggio segreto Vai Dai forza Grazie Su su su su, su. Andiamo da silente Missione Eh mi sa di sì. Mi sa che tocca la missione eh, Qua Intanto possiamo fare agguamenti E sblocchiamo questa parte Ecco qui Ehi dai Perfetto Ma quante.. Vabbè. Neanche cioè, qui no, perché ne hanno messi due? Non potevi farne uno e basta. Oh, va bene. Vediamo cosa c'è qui effettivamente da fare. eh. Ha un po' di parkour. Mettiamoci, non so, un bombardo o qualcosa per distruggere sto ragno. E la ragnatela. Perfetto. Dedalus Diggle sbloccato. Ok. E possiamo anche entrare qui, tra l'altro. Vediamo. Vediamo cosa c'è qui dentro. Dove siamo? Nella poliera? No, ah, siamo tornati qui. Ok. Siamo tornati nella stanza delle necessità, praticamente, davanti alla stanza delle necessità. Luogo in cui abbiamo fatto, mi sa, più o meno tutto.